Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 E siamo tornati su Kirby Star Allies Allora, questa parte vai alla scelta decisiva Dobbiamo fare appunto la scelta decisiva Però stavolta i livelli più alti cioè, L'ultimo livello che abbiamo fatto. più Vai ai tuoi giocatori Ok, allora, allora... Io ho solo laccetto, sai che c'è? A me piace laccetto No, non lo so, praticamente... Non ho... sono orientato, ma la usavo senza... E eh, appunto, okay. noi non, non trovavamo l'accetta. Allora, ora vi mostriamo la nostra, la nostra formazione. Si, si Vabbè, però ora bene. io uso Spada. Cioè, lo dobbiamo farli tutti. Quindi. Allora, io uso Marx. E poi lui prende, prende uno a caso. Ah, io uso il un personaggio di ordine, eh. di completamento. Sì. Lui prende Marx. Marx. E ormai. poi i CP usano... Ah, I CP la... invece sono lui, cioè lei. E loro, perché sì. hanno tanti elementi. Ah, e no... invece la Delaine è un healer. È, è anche buono il combattimento, suppongo. Vabbè, lasciamo. Eh sì. Comunque questa qui è la nostra formazione. Poi non so voi cosa preferite, però. Vabbè, vai, vai, vai. Ora facciamo l'ultimo livello. Crisi infernale. Inizia. Sarà piuttosto difficile, ma non credo tanto. No, non credo per niente. Ok. Cerca di non fare quello che hai appena fatto Per piacere che Perché pre se non sprechiamo pre le cure Come è successo molte volte uh, Allora non uh, Ok, give me power No, no, no, elettro okay, io dovrei prendere Grazie, Rick, uh, Rick, Rick. Io dovrei prendere Max altro okay, perché mi piace Prendi sì. quello che ti sì, ma non, allora l'avrei la, dovuto prendere, l'ho preso. Eh vabbè, lo prendi... No, dovevo fare il resucchio, vabbè, finalmente Vabbè, bene, fai lo ti ho ucciso, Allora Ok Uff, uff, io mi tengo fuoco invece <coughs> Che mi piace particolarmente Ok, proseguiamo. Qui come pure abbiamo la ricchezza. Praticamente. Ok, allora, due dado pagos e un Bonkers Cosa? In che I mini boss di qua. Perché sì. due dado, dado pagos? E siamo due dado pagos. Dope, cioè doppio dado pagos. Qua c'è il tema dei boss di... E siamo attenti per non perdere troppo la vita. Ecco, vedi, te l'avevo detto, due il okay. fagos. Wow, non è. Sono sempre due dove Fagos, me lo ricordo pure dall'ultima dall volta. Dall ok, distrutta. Molto ez. Ok, proseguiamo. Non riesco a correre io. Non correre allora, tanto non ti serve correre qua. Che poi con la palla divento troppo alto non posso... e poi prendo le cure. Ho sbagliato l'altro. Il punto di, di. avere. Uh, cioè il di Kirby Star E che devi. Perché invece... è, che è troppo bello, per No, di... è il brutto di Kirby Star Allies. E che praticamente il fatto che ci sono gli alleati a fatto che rende il gioco troppo facile. Però vabbè è un'aggiunta nuova quindi è buona. Però... non è un'aggiunta nuova. No, intendo... Allora sì, i quattro alleati perché... Eh, sì. Negli altri giochi ci sono... Intendo il fatto che reagire. ci siano no. tutti questi alleati qua che combattono, c'è tutto il bordello sul... Sulla scherma. E eh, praticamente uno non, non può seguire un personaggio, cioè è impossibile. È piuttosto difficile, sì. Io faccio così perché sennò qui sono lento, te lo giuro Ma non ti serve correre qui della, tra una, una boss e l'altro. Sì, e poi quando mi trasformate in una lucina e mi teletrasportate, Magari le spawn sopra ogni costituente. No perché se tu stai fermo non Un si barzi si è... e due bibbia qua Ah io mi preso. No Ah no pure, pure... Come sono No c'era cioè, comunque biblia. due bibbia Due bibbia è che magari uno non può vedere le skill di un toccato di giuro boh. uno uh, non può vedere quanto io sono bravo sì, in effetti ora, cioè praticamente la, il combattimento anche si basa sul caos ormai ah, no, cioè, ma non abbiamo rivitalizzato cosa? va bene, ah, è molto meglio se non la rivitalizziamo. non è sai. vero, perché così respawna con un goccio di niva ma è tanto inutile, non è noi <ride> Beh, beh, dovrebbe fare le, la cura, sai com'è. Quindi eh alza, alza la cosa. Ecco eh. brava. Give me food. Ok, ho okay. dato a tutti. Io ho fatto il contraattacco a metà Ok, le abbiamo tolto tutte vita in un colpo. Io. io io Cioè, tutti cioè, sembrerebbe che a me piace combattere i boss. Tipo io ho preso danno io contro i boss. Però magari quando sono in un boss, non nell'arena. Nell'arena è abbastanza difficile farlo da solo. Qua non si possono fare amici. amici. Ah, no. Naturalmente. Ah. Naturalmente. Adelaine ha comunque un goccio di vita. C'è qualcos'altro. Sì. Come sapete, il, al boss finale fanno male i cuori. I cuori fanno male al boss finale. Quindi se, se sta nell'arena, questo vuol dire che lo potete colpire con i cuori. Ma il, del resto, eh, potete... I cuori Ma non ce li abbiamo ancora. Ce li abbiamo ancora? No, se non ce li abbiamo. Non mi ricordo se vuoi Terminal sta in questa... in questa... area. Stavo in termina. Beh, se sta, possiamo usarli i cuori, Perché a fanno male. E quindi li possiamo usare. Beh, ce lo sono. Sì, io ho provato. Ok. Orion è morto. Sì, Orion. Ho, Orion. Detto, ho detto quello che pensavo, Orion. Okay. Ah sì! <ride> ok. Kraken. Doppio carro Krako. Ma no! <ride> che non eh. <vuoi> da me? <ride> Tanto non dà niente qui, perché sennò sarebbe troppo facile. Vuoi elettricità? No, voglio fuoco! Dammi il fuoco! Ignota! <ride> non ti do manco elettricità! Perché tu alzi pure la mano! Dammi! Oddio, pre... controllalo! Salta lì sopra! Ok? Oh, mamma mia! C'è due ore! E che è Rick? Uh, la scemitudine fa male al cervello. La scemitudine fa male al cervello. Ah io stavo ancora sopra l'ick Sì. Abbiamo vinto! Evviva! Io sto dentro qua! Vabbè, mo devi fare la solita cazzi! Phinx! No! Vabbè! vabbè. Ciao, okay, ho, male. Ho, ho parlato in tempo no. Ok, stavolta non parlato in tempo Ricordatevi che Se uh, il primo giocatore muore Avete ah, 5 secondi per evitare il ah. tablo Se siete due Se no, se no uh, è finita Ciao, eh. morite Bye bye Ok, iniziamo a prendere Beh, è appunto, le vibra Ne abbiamo pure bisogno non è neanche tanto io ne Tu no, io sì. E io sono importante. <coughs> gli altri due no. You are users Non è vero, sono utile. Sono più bravo del max CPU che non riesco a con cui non riesco ad andare d'accordo quando la faccio da solo l'arena. Qua è buonissimo stare dietro a cazzo. E se avete la spada col fuoco potete fare questo attacco qua che la distrugge mm. E anche roccia è molto utile quando esisca. Vabbè sì, più o meno. Eh sì, perché puoi fare l'attacco di okay, roccia. Ok, Seconda cura, vedi qua. Un attimo. Vieni. Il... No okay. Tacos. Ah, mm. tacos. Ok, combatteremo il fuoco con il fuoco con Qual il vento? vento con il fuoco e il vento le guarda, guarda, guarda lì c'è una spada ardente io ho una spada ardente quindi è tipo un combattimento tra uh, leali co no è tipo un combattimento tra Sharp Knight senza poteri contro Metal Knight senza poteri è più o meno leale a meno che c'è cioè, tranne per il fatto che Metal Knight poi evoca i cloni anche delle pietre con la telecinesi quindi eh, diciamo sì e anche no. Almeno in, questa, in, que, in questo gioco, negli altri giochi era più, più leale. Era veramente. più bello. Eh sì. Tipo nel primo gioco in cui è apparso. Kirby toppia sua... l'attacco. No, che... Kirby San Francisco. Sì, Benzo. lo so. Quello... Kirby Toppia Attack mi ricordo anche bella. Kirby Star Ultra, Super Star Ultra, Galacta Ultra, Super Galata Star Ruby 3. Cioè, gli dici Galacta Knight? Sì, ma anche Galatta Knight è diventata.. è diventato uh, sleale perché usa Adesso. Sì, tipo in Kirby okay, di lui usa quegli, quegli attacchi sei. con le spade che, che fanno la pioggia. La. Anche no, le La pioggia di spade. La pioggia di spade, eh. Ma anche io. Mancano ancora tre, quindi chi manca sì. Sì, ok. Uh, okay. Morpho Knight e. Voi termina, quindi c'è cioè, voi termina qua. Okay. E poi voi termina si intende l'intera battaglia. Eh? Sì, anche, anche l'anima la, quando diventa lato e la seconda fase dell'anima. Okay, Infatti poi termina è una delle, pre, delle poche volte in cui il boss finale eh, è, il, è il boss con più vita. Tipo Magolo non è il boss con più vita. Almeno Magolor spettro. E chi è, quello che è uh, quel compita? Il boss il, il bo robot. No, il robot, quello di. Ah sì. Quello che c'ha tre fasi. Aia. Ah. Mentre. Mentre Magolor eh, si suddivide, le... Magolor Soul e Magolor. Ruota dell'emicizia. Uh. Della cooperazione, perché loro cooperano contro noi. Comunque, ritornando al fatto che sto casino qua sullo schermo non mi piace. Eh sì, è bello combattere con gli alleati, ti fanno un po' di supporto, eh sì. sono comodi ti danno le abilità. Però anche però... non ti accorgi quando muore uno. Beh sì. Però cioè, è... tu, tu per concentrarti bene su di te devi fare un mezzo casino. E inoltre, cioè, per esempio, io sono molto abbastanza schilato su questi tipi di giochi e voglio dimostrare agli altri pure ma non posso perché ci sta il casino sullo schermo eh. e adesso Marco avrà messo un contatore di casino sullo schermo perché l'ho okay. detto tipo tante volte okay, perché chi non lo sa io, io ecco voglio. guarda gli ho contrastato un altro attacco come, come si può fare come camera gli eh. ho contattato un attacco ho fatto, abbiamo scontrato le spade Ah e, e quindi Shark Knight è okay, ora inizia a Metanite. diventare. Ora inizia a diventare illegale, perché fa anche attacchi così. Sì, Ma comunque più, era Ma comunque, piuttosto facile. Ma comunque. comunque. era piuttosto facile la, la battaglia contro Meta Knight quando faceva le cose. Sì, lo so. Una, però sai quando è iniziato ad essere. ad essere sleale Meta Knight? Ah, uh, Kirby è la stoffa dell'eroe, che ha iniziato a fare le, i laser con la spada. Metanite o Galactanite? Metanite, Galactanite è, <coughs> è la stoffa dell'eroe. Almeno credo, perché gli altri giochi non me lo ricordo, il laser della spada. Ok, ancora un Ecco, voi termine. Vai, baciamoci tutti, c'è la sburo ricostituente extra. E ora, questo qua, perché okay. serve solo tanto allo ai CPU, ovviamente. No, <sussurra> Ok, quindi ora uh, c'è la battaglia con la oh, navetta no, E eh, chi non innovazione un po' si subisce tutti i danni? Ha alzato la mano lui. <ride> ok, saltiamo. Oh no, qui. il Megabug! Era la battuta che volevo fare nell'ultimo episodio, ma non mi veniva in mente. Perché il Megabug ha, ha la stessa parte no. e la massa oscura. Ok. Facciamo il laser della mica. Charge, fire ho no, cateo, è il piso. Ho oh, charge Charge. Fire. No. Ok. Il okay. laser dell'amicizia è più forte di un colpo caricato Ah, sul serio. Attento, faccio. attacco io. Tu tu pensa solo a saltare. Non ti preoccupare, so, so fare il più cose me. Io esistendo tutti i tassi, Charge. Ah, comunque ho notato charge. che. Uh, la schiena di Voi Termina ha molta Fire. meno vita rispetto, ah, scusate, no. rispetto ad esempio a, alla testa di Voi Termina. No, non è vero. Si sì, è vero, sei noti... Bufala, bufala. No, è vero. con tuo... Quel tuo... No, la di... termina, non so. <ride> e e quella, è la Voi Termina, è un bufala. E ora la giriamo. C'è le corne del bufalo. C'è le corna, non le corne. Charge! Fire! No, ho sbagliato. No, mi Quando no. dico fire, mi, mi, mi... Uh, sta occhio. Lo so. Comunque... Questa, questa qui è la cosa più difficile da schivare, fare. No, basta andarli davanti. Proprio davanti davanti, davanti alle gambe. Lì lì, vedi, eh, non si sì, so capisce Ah no. No, c'è il danno corpo a corpo. Sei fa a morte qua. Mm. Oddio, sono all'inter Via, scappa. Tu riesci ad attaccarlo, io no, non posso Il miracolo Si, sì, lo riuscivo a mirare. E se continui a girarlo, lo prendi E eh, non lo posiamo più L'ho raggirato, che È bello Che morto okay, si, sì, si, sì, lo sappiamo La Tua morte, resurrezione Morte e resurrezione Ok, qui... Okay, io sento il battito del suo cuore sul zutore non ora però l'ho sentito e, pure io naturalmente ora quei termina non ha sullo sfondo Aines e, e le, le guardiane della magia ovviamente Perché è tipo un rematch eh sì, a, a, e non li ha ancora uccisi cioè non li ha uccisi stavolta li abbiamo uccisi noi Li, li abbiamo lasciato lì vai che belle le compie! Vedi quanto è facile ucciderlo! Uccidergli la faccia, ma vediamo, Vai, vediamo la, la sua testa. Fire! Oh, oh no! It's too difficult! È proprio scemo, cioè si porta solo un arco per.. cioè si porta un arco per freccia. Senti, non è quel il problema, ok? I boss sono scemi e basta. Ok, ora devi semplicemente scappare. Sì, perché non lo so? Posso? No, pensavo che fosse. In effetti dovremmo leggere la descrizione dei boss. No, no, no. Beh, trovate si cerca la... sulla, sulla wiki. Eh, appunto no. quella. Ci sta... Oppure ci sono dei video appositi, diciamo. Sì, que quella non è tanto. No, ma perché non rallenti? Beh, ce n'è una importante che dovremmo leggere, però la. Quale? Quella di Ines ma, ma è già passata ma non sono più comunque adesso sono più prevedibili sui attacchi perché l'abbiamo già sconfitto tipo tre episodi Ora, ora fa. no ok ora ora questo attacco qui è facile non è tre episodi fa perché abbiamo fatto tutta la gestata Ok, prima andiamo così vai Giampo da ala! Ok! Sì. E ora dimmi che c'è la fase di Undertale. Undertale, forza, dammi tutto il potere. Vedi la testa, la testa ci mette molto di più a morire. Non, non ne abbiamo mai fatto ci siamo. Un po ora tutto ciò che mi ha insegnato Undertale finalmente servirà a qualcosa. Ma tu dici perché bisogna saltare? Sì, la bisogna schivare. Saltare. Ah. Okay, È come la battaglia di Papyrus. Sì. Ci sono i laser blu al posto delle ossa blu. Sì, ma le ossa blu quelle ti devi fermare. Sì, lo so. Troppo presto? No. E ora via. Push. Però non c'è la fase in cui bisogna volare. Bene. E eh. facciamo mi laser. No. Okay. Ah, l'abbiamo ucciso. Ok, addio poi okay. termina nel mondo di fuori Mondo fatato No, nel mondo di fuori È il momento di terminarlo anche da l'ex Void, terminarlo ora... Prova il cuore, prova ad usare il cuore Vedi, ah, wow. Usa... ora possiamo danneggiarlo con il cuore Ok, Void, terminiamolo una volta per tutto Attenso te. a Rick che uno potrebbe danneggiarti, due potrebbe potresti danneggiarlo aspetta no ucciso Rick stavo mandando un cuore eh, per, per dirgli tipo lo perdoniamo per aver quasi ucciso me anzi no per aver quasi ucciso Cacco Zeus perché non sono Ricchi? No, non intendevo parlare lascia stare E finisci! Un cuore! No, l'ho mandato troppo tardi, però. Vabbè, glielo ho mandato lo stesso, facciamo. Qui. Ok, ciao! Naturalmente qua non c'è la pausa dello spam dei, dei pulsanti. Mm, grazie. Yeah, abbiamo finito anche l'arena. L'abbiamo fatta pure zun meglio di prima. Beh, ora abbiamo finito Star Alliance, però ci mancano le ore. Or oh, forse no? Ora è disponibile il livello di difficoltà anima in fiamme. Solo i veri eroi accetteranno questa sfida. Eh sì, c'è un livello in più. Noi lo sapevamo Sì, noi saremo dei saremo veri eroi solo tra qualche giorno. Eh, tra qualche giorno inteso come, tipo, sabato prossimo. Va bene, perfetto. A questo livello qui, aspetta, scegliamo un personaggio a caso. Vai, scegli. Ok. <coughs> ok, ecco <coughs> qui. Quindi ora arriviamo qua e... è soddisfacente sta cosa! Non perché ho fatto sempre! Guardate, perché c'è scritto le difficoltà? Vai giù! Non è che c'è scritto qualcosa di giù. No, io pensavo che... C'era già... Come scelta. vedete qui c'è Evil Kirby E il livello proprio di difficoltà dal... S, segreto. Venuto proprio dal cartone. <ride> Sembra davvero... Guardate quanto cartone. cambia! Qui la sta versando tipo tanto in diagonale Qui la versa proprio così Dove Come dire sadico fino a, a qualche cioè. E ha ucciso qualcuno dentro Sì E inoltre c'è tutto l'incendio Nell'inferno proprio Poverino Poverino chiede Anima in fiamme. <ride> tipo I'm, I'm okay. fine Sai quel fumetto del cane che, con la casa in fiamme Sì sul I'm fine Ok, okay. No, Quindi nella fine. prossima volta Nella prossima parte di che vi sarà la faremo la scelta decisiva a livello segreto. E invece in quelle dopo faremo tutte le cose degli amici di sogno. Ah è vero, c'è pure questo. Ok, quindi ci vediamo alla prossima parte. Alla prossima. Non, un attimo, un attimo. Alla Voglio dire che... Alla um, prossima. Ok, va bene, lo dirò la prossima volta. Cosa devi dire di diversione? Allora, fare, faremo, divideremo in due episodi quelle cose della, se tutti noi degli amici di sogno. Perché? Faremo prima quelli del primo DLC e poi quelli del secondo. E perché? Perché così si dividono meglio. No, perché è soltanto una parte per fare un DLC? E perché ci mettiamo troppo? Guarda quando dici, gli occhi carini. Vabbè, allora. fai niente. Ok, ci vediamo alla prossima parte. Ciao, ciao. ciao.